Cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza il cibo per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 1935. L'idoneità per un alimento lavorato passa attraverso controlli serrati e certificazioni rigorose. A Valperga nel Cuneese il mulino del mais della famiglia Peila. Se vogliamo mangiare bene dobbiamo scegliere prodotti naturali, il che non vuol dire mangiare soltanto materie prime ma anche prodotti lavorati a patto di rispettare i protocolli imposti. Oggi con Claudia Pregno tappa in un antico mulino a Valperga nel Canavesano. di qualità per un'alimentazione corretta non solo in campo ma anche nei processi di trasformazione fondamentali controlli serrati affinché il prodotto finale mantenga sostanze che fanno bene alla salute il mais a Valperga nel Canavese diventa farina per dolci, gallette pasta, polenta e anche birra il gran turco biologico e biodinamico per la gran parte piemontese è tracciato e ha certificazioni in abbondanza noi siamo certificati no GM, siamo certificati gluten free, bio, demeter Kosher, quindi per il mercato ebraico, eh, BRC, IFS, ISO. Sigle, ma ecco cosa significano in pratica. Ad ogni singolo carico in arrivo, con una sonda, viene prelevato un campione di mais che finisce dritto dritto nel laboratorio per una prima analisi. Consente di verificare non ci siano sostanze tossiche. Come la fumonisina oppure la alenone. Infatti la fumonisina ha un effetto che predispone al tumore a livello esofageo. La alenone ha un effetto invece c'è cioè simile, determinando uno sviluppo eh, precoce nelle bambine, nell'uomo può provocare uno sviluppo del seno. Superati i primi test, il contenuto del camion viene scaricato e destinato ai silos di stoccaggio, poi l'elaborazione del prodotto di eccellenza, ben distinto da quello convenzionale. Ci sono proprio dei giorni dedicati alla macinazione di questi prodotti o bio o demeter, dei silos dedicati, delle delle aree dedicate all'interno poi dello, del magazzino, dello stoccaggio quindi cioè assolutamente non, i prodotti non vengono mai contaminati Arrivato alla quarta generazione il molino Peila lavora 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e le analisi vanno di pari passo per ogni lotto di prodotto finito ma all'esterno, nei centri sparsi sul territorio piemontese poi Ci avvaliamo di laboratori esterni accreditati che vengono poi accettati da tutta la nostra clientela estera grande italiana che fanno appunto queste analisi OGM, glutine, fumonisine, pesticidi eccetera eccetera. Una trasformazione quindi controllata che permette di avere un alimento funzionale, cioè di mantenere inalterate biologiche sostanze salutari. Sostanze bioattive, ossia attive nel nostro organismo, che possono avere un effetto antiossidante, antinfiammatorio ma anche antitumorale. Ad esempio nel caso della farina di mais, elementi molto importanti sono i carotenoidi, che hanno un elevato potenziale antiossidante.